La parola di Dio ci rende liberi. Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici da questa città santa, Gerusalemme, anche oggi vi annuncio la buona notizia del Vangelo secondo Giovanni capitolo 8, 31, 42. In quel tempo Gesù disse a quei giudei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 Forte, anzi molto forte anche oggi ascoltare questa parola proprio qui di fronte alle mura di Gerusalemme è così emozionante perché noi sappiamo che in questo luogo Gesù si è manifestato si è donato ma al tempo stesso è stato rifiutato non è stato soltanto accolto ma i giudei i farisei, gli scribi, i dottori della legge, la maggior parte di loro non hanno accolto Gesù. E quando Gesù ha detto, io vi porto la libertà, la mia parola vi darà la libertà, loro si sono ribellati dicendo, ma che cosa sei venuto a fare qui? Noi siamo liberi, noi siamo figli di Abramo. Non siamo mai stati schiavi. Noi stiamo seguendo la discendenza, l'alleanza di Dio che ha fatto. Eppure Gesù dice, attenzione, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Gesù si eleva ad un livello molto più alto. Sta parlando di qualcosa di spirituale che chiaramente influisce nella nostra vita carnale. Pensate, ieri siamo stati qui a Gerusalemme partendo da Gezzemani. Abbiamo celebrato l'Eucarestia, ricordato gli ultimi attimi di Gesù, quando Lui ha deciso, si è sottomesso al Padre per morire per noi. Abbiamo letto il Vangelo in greco, quando Gesù stesso il Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 13, dice «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la propria vita per i propri amici». Questo verbo che è agapao, cioè l'amore dall'alto che si dona, che decide. Ecco che allora Gesù ha deciso di amarci, di prendere su di sé il nostro peccato. E noi che commettiamo il peccato, Quotidianamente siamo schiavi del peccato, ma quando ci affidiamo a Gesù allora sperimentiamo quello che Lui ha fatto per noi. E Lui si è caricato, dice il profeta Isaia, si è addossato di tutti i nostri pesi, le nostre malattie, per renderci liberi. Ecco quante volte San Paolo dice alle proprie comunità, camminate nello spirito e camminerete nella libertà perché lo Spirito di Dio è lo Spirito della libertà. Allora oggi riconosciamo che senza Gesù la nostra vita è appesantita, la nostra vita va avanti lentamente, duramente, si ferma, indietreggia, ma con Gesù andiamo avanti e ci lasciamo liberare per mezzo dello Spirito Santo affinché ogni giorno possiamo vivere il dono della libertà. E Gesù ha detto di rimanere nella Sua parola per essere Suoi discepoli. Ecco la chiave per ogni cristiano, leggere la parola. E questo popolo degli ebrei ci insegna, la leggono quotidianamente, dal mattino alla sera. Gesù faceva lo stesso e insegna a noi a fare altrettanto, entrare nella Sua parola, credere rimanere fermi e saremo liberi. Vieni Spirito Santo, scendi su di noi, riempi il nostro cuore, riempi la nostra vita. Vieni oh Spirito Santo e aiutaci a rimanere nella parola di Gesù. Vieni oh Spirito Santo e aiutaci a camminare nella parola di Gesù, perché noi possiamo fare l'esperienza di figli liberi, liberati per mezzo del suo sangue, liberati da Gesù, morto per noi sulla croce. A te Gesù l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricordiamoci questo slogan oggi. La parola di Dio ci rende liberi. Leggiamola, ascoltiamola e saremo liberi. Un caro saluto e un abbraccio da Gerusalemme, la città della pace. Ci vediamo domani. Ciao.